Bentornati in Smovier, canale sul paranormale e sui misteri di questo mondo. Buona visione. Crystal e Damian, vivono nella casa dei loro sogni, comprata da pochi mesi. Da qualche tempo però, nella loro casa succedono eventi inquietanti. Così per dimostrare a loro stessi che non si tratta di suggestione, piazzano delle telecamere in casa e soprattutto in cucina. Un giorno, mentre i due discutono animatamente riguardo dei loro amici, qualcosa di inquietante viene ripreso dalla telecamera. Ottenendo così secondo loro, la prova schiacciante che questi terrificanti eventi non sono frutto della loro immaginazione, ma sono reali. Non vogliono fare questo, non non non And they don't even want you there. Like, they, they do want you there. There they want you there. They want you there. They like, like you a lot. No, they don't. They That's like, the only reason. They like, yeah, they like me. They're my, they're my but, but they like you a lot. They're acting fucking rude to me. They're not, they're not trying. That's just how they. Thank you. Marito e moglie catturano dalla loro telecamera di sicurezza qualcosa di inspiegabile. La coppia è a lavoro quando accade questo. In questa clip, fenomeni poltergeist iniziano ad accadere, apparentemente senza una ragione. poco però, l'inquadratura si sposta su di una tavola Ouija, e sembra proprio che quella sia la causa scatenante di tutto ciò. La prossima clip proviene da uno youtuber polacco, The Slamming Door, pubblica video inquietanti di fenomeni poltergeist che avvengono in casa sua. Registra molti eventi strani, al punto che qualcun altro al suo posto sarebbe già fuggito a gambe levate. Quello che cattura in seguito è davvero terrificante. No a jeszcze nie teraz, nie w No to w ogóle pokładzie, żeby to wrócić. No to tak. Utente Vanilla Bear, mentre stava a casa dei propri genitori, ha vissuto una terribile esperienza. Nei commenti del suo canale, scrive che sta veramente impazzendo, perché non riesce a trovare una spiegazione razionale a quello che gli sta succedendo. Si avvicina alla porta del seminterrato e sembra che qualcuno stia cercando di aprirla dall'interno. Sa che non dovrebbe aprire quella porta, ma si fa coraggio e decide di aprirla. Dietro, non trova nessuno. È molto inquietato da quello che sta succedendo, ed anche il suo cane ne sembra turbato. Tu cosa ne pensi? Potrebbe essere il vento, oppure si tratta di altro? Fammelo sapere nei commenti. Una donna di nome Katie, stava dormendo nella sua camera da letto, quando la telecamera cattura qualcosa di inquietante. Subito dopo Katie, svegliata da un tonfo, si alza dal letto e cerca di capire da dove provenisse quel rumore. Si guarda intorno e scopre che non c'è nulla. Ormai impaurita, si precipita fuori dalla stanza così velocemente, che flash, spostati. Scommetto che anche tu avresti fatto lo stesso. Cosa provoca la caduta della palla da basket, rimane ancora un mistero inquietante. In questa clip, Amri, nota che un quadro appeso alla parete della sua stanza si muove da solo, così pensa che a provocare ciò, sia la grata da dove proviene l'aria condizionata. Così decide di registrare nuovamente, questa volta però, con l'aria spenta. Uh, about, uh, ma in seguito succede qualcosa di inaspettato. Tornando in stanza, si accorge che il quadro è stato scaraventato a terra, e questo la spaventa a morte. È stata l'aria del condizionatore a provocare tutto questo. Oppure c'è un'altra spiegazione? Cosa ne pensi? Fammelo sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi, e attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle ultime clip in uscita. A presto da smovier.